Buongiorno a tutte e tutti, mi chiamo Usa Lorenzo e sono il rappresentante degli studenti al Dipartimento di Scienze Bimolecolari, ISB. Insieme a me quest'oggi ci sono eh, Alice Zoe De Otto e Maria Chiara Ruggeri, che sono entrambe rappresentanti al, rappresentanti al Dipartimento del DESP, Dipartimento di Scienze Politiche e Economia, Scienze Politiche e Sociali, Chiara Fichera, rappresentante del DISQUI, Scienze della Comunicazione Studi Umanistici ed Internazionali, e anche Giovanni Alvarez, Presidente del Consiglio degli Studenti. Siamo qui in, eh, per farvi un breve assunto, un breve riassunto di che cos'è lo SWAP Day. Lo swap day deriva dal termine inglese to swap, ovvero scambiare. Infatti sono, è un giorno in cui si favorisce il riutilizzo eh, di oggetti di qualsivoglia natura che altrimenti verrebbero gettati via, contribuendo a impattare negativamente sull'inquinamento dell'uomo. Eh, infatti eh, questi, in questi eventi nel loro piccolo cercano di ridurre l'impatto ambientale del consumo e della produzione di beni. Eh, cercando di far capire alle persone, cercando di eh, fare adottare loro uno stile di vita più sostenibile e responsabile. Eh, di conseguenza questo evento è un esempio concreto di economia circolare e di come questa possa essere effettivamente messa in pratica nella vita quotidiana. Uh, infatti l'idea alla base dell'economia circolare è eh, ridurre gli sprechi e massimizzare l'utilizzo delle risorse, promuovendo il, ri il riciclo, eh, il riutilizzo e lo scambio dei beni. Uh, nel nostro piccolo, io e i miei colleghi e colleghe abbiamo deciso di... Uh, diciamo, organizzare questo evento oggi in occasione della settimana del riciclo e in particolare della giornata mondiale del riciclo, che sarà sabato 18 marzo. Però essendo sabato troppo l'università, un non è molto disponibile. Pertanto la regola principale dello Swap Day è molto semplice, qui ne vedete i miriadi, ma diciamo quelle più importanti sono avere la possibilità, avete la possibilità di scambiare un massimo di tre oggetti, quali di qualsivoglia natura, libri, abiti, eccetera, di equivalente valore. Quindi di conseguenza, apro una parentesi: qui sta un po', come posso dire, alla mentalità di quello che scambia. Se riuscite a scambiare una matita con un abito firmato, siete degli ottimi contrattatori, quindi tanto di cappello, però a scherzi a parte eh, ci teniamo a specificare che tutti gli oggetti presenti che non verranno scambiati a fine evento verranno tutti devoluti in beneficenza. Um, Quest'oggi sono presenti due interventi, uh, uno delle studentesse, gli studenti del corso di economia politica agroalimentare, Giulio Bayraktari, Gabriele Patella, Asia Prestigiacomo e Flavia Santi, che vi parleranno del fast fashion e dell'impatto dell sull'ambiente. Eh, successivamente ehm, sarà la giornalista Lorenza Vianello, co-founder di www.impattovero.it, che farà un intervento dal titolo Green non basta, la moda che guarda l'ambiente e non è le persone. Ci teniamo inoltre a ringraziare il Prorettorato alla sostenibilità e valorizzazione delle differenze per averci dato la possibilità di organizzare questo evento. Quindi un bel applauso. Faccio la parola allora alla Prorettrice Elena Viganò per introdurre il prossimo ospite. Grazie, vi ringrazio molto per aver avuto l'idea di organizzare questo, questo evento. Eh, sia perché appunto eh, è un altro segno della collaborazione che stiamo cercando di costruire su diversi tavoli relativi alla sostenibilità con i rappresentanti degli studenti e delle studentesse al Consiglio dell'Ateneo e, ehm, e anche perché eh, ecco, quando si eh, attivano iniziative concrete, devo essere sincera, a me fa particolarmente piacere. Perché è vero la, la, no, eh, la, che noi abbiamo una mission di, di, di formazione, di ricerca, però credo che eh, sia veramente importante valutare anche la nostra efficacia in base poi veramente a quello che facciamo. Questo è stato un po' un tratto distintivo del, del prorettorato eh, richiesto dal Rettore. E lo dico sempre eh, fai è stata la sua la sua indicazione e, mh, per questo no eh, con l'ufficio comunicazione eh, da qualche da qualche tempo abbiamo attivato ecco una serie di, di iniziative congiunte con, con gli studenti e, per esempio la campagna fai un piccolo gesto mh, che credo sia eh, particolarmente interessante ma io dico sempre sapremo se questa campagna avrà funzionato quando troveremo le luci spente nei, nei bagni, no? o troveremo la raccolta differenziata fatta in modo corretto, quando eh, ecco, cercheremo però anche quando mh, avremo cercato ecco, e, e ottenuto la, la proposta, no? le proposte, eh, le richieste anche da, da studenti, da docenti, da PTA. Per fare, per fare qualche altra cosa, per cui ecco, mi, fa mi fa veramente piacere. Mi fa piacere che ecco, gli studenti abbiano confermato ecco, anche quelli del, del mio corso la partecipazione soprattutto mi fa piacere, molto piacere, la presenza della dottoressa Vianello che è una giornalista Secondo me è molto interessante, ecco, che in questo periodo tra l'altro ha una collaborazione anche con il Dipartimento di Fisica dell'Alma Mater Studiorum, all'Università di Bologna, che la sta avvicinando anche alle questioni, diciamo, legate all'economia circolare, alla sostenibilità e in un Ateneo, ecco, per cui sono eh, veramente, eh, vorrei ringraziare eh, anche Lorenza per aver, per aver partecipato, spero che anche questa sia l'inizio di una di una collaborazione che eh, si raff... spero ecco, si possa rafforzare nei prossimi, nei prossimi anni. Anche grazie, così. grazie a voi, mi fa veramente molto piacere invece, grazie. Ecco, per cui le do la parola, credo, perché no, abbiamo invertito l'ordine ah, del okay. intervento, benissimo, per cui darei la, la, la parola a, a Lorenza che ci metterà, in luce le diverse implicazioni diciamo della moda ecco eh, gli studenti eh, parleranno approfondiranno il tema diciamo più mh, ambientale ecco lorenza ci farà un quadro più, più generale per questo la ringrazio grazie <coughs> Grazie a voi benissimo allora come vi dicevo mi fa davvero piacere eh, un po eh, le parole di, della professoressa vigano hanno anticipato i miei sentimenti è bellissimo come dire, incontrarci in un evento organizzato da, da, insomma, dalle giovani generazioni che dimostrano così tanto senso di, di, di consapevolezza insomma, e responsabilità rispetto alla moda. Ehm, L'altro giorno parlavo proprio in dipartimento, e dicevo che avrei fatto questo intervento e mi hanno detto moda sostenibile, ma non è uno simolo moda sostenibile? E ho detto è, eh. <ride> ehm, lo è stato, lo è stato fino a, a qualche tempo fa e vedremo poi dopo anche alcune date che in qualche modo ci danno un'indicazione di quando sono cambiate le cose. È pur vero che la moda è creatività, è continuo divenire, no? è colore, e forse per certi versi, come dire, non richiama immediatamente questi temi. Ma è altrettanto vero che invece, soprattutto negli ultimi anni c'è sempre stata una riflessione sempre più profonda rispetto all'impatto che ha la moda. Penso che poi um, gli studenti che presenteranno le studentesse che presenteranno l'impatto della, della fast fashion uh, sull'ambiente, uh, insomma, ce ne daranno sicuramente ragguaglio. L'impatto anche eh, ambientale, ma oggi vedremo anche non solo ambientale, è enorme, è, è veramente enorme. Ehm, perché vi voglio parlare delle persone? Perché la sensazione... Che, che ho occupandomi un po' di questi temi da un po' di tempo ehm, e vi dico anche da quando, da quando ho iniziato a lavorare per il commercio con Solidale, un milione di anni fa, ehm, è stato lì il mio incontro, io vengo dalla comunicazione vengo dal marketing ehm, e, e iniziare invece a lavorare nel commercio con Solidale mi ha aperto eh, un po' di risposte a sensibilità mie che, che, che non avevo ancora come dire individuato e razionalizzato però mi ha aperto veramente a delle riflessioni che vanno molto al di là della produzione e cioè come vengono pagati i produttori, che vita fanno, soprattutto quelli che fanno parte di quello che viene chiamato nel commercio a questo il sud del mondo eh, che relazioni hanno con i mercati, eh, che, che posizione di forza o di debolezza hanno nei confronti di chi compra le loro materie prime o i loro manufatti. E, la sensazione è che la moda si sia giustamente molto concentrata sulla parte ambientale eh, e che gli occhi siano molto puntati sulla parte ambientale, un po' meno oppure non sempre sulla parte sociale. Ma come voi sapete bene, quando si parla di sostenibilità, la sostenibilità ha tre, diciamo, eh, immaginatevi come uno sgabello, ha tre gambe questo sgabello, no? C'è la parte che riguarda il pianeta, che è imprescindibile, è ovvio se noi non, non salvaguardiamo il nostro pianeta non avremo un posto in cui vivere, per cui è, è palese che c'è una priorità. Ma eh, appunto siccome le tre gambe sostengono questo, questo sgabello la parte sociale è altrettanto importante così come la parte di profitto perché a volte lo dimentichiamo ma la, la, ehm, come dire, la produzione di valore eh, anche economico è parte di un pensiero sostenibile non ci può essere eh, sostenibilità laddove non c'è comunque generazione di valore. Il tema è che in tutto questo le persone sono una sorta di uh, centro nevralgico. E qui vi riporto le parole di una stilista che ha, ha fatto della riflessione ambientale e non solo e, e ha dimostrato alle grandi firme che si può fare moda in un certo, con un certo atteggiamento la riflessione proprio sulle persone, perché le persone non sono solo quelle che producono, ma sono anche quelle che indossano, sono tutte quelle che lavorano nella moda, ma anche i consumatori stessi e le consumatrici stesse. La richiesta di, um, come posso dire, di rispetto e di attenzione va anche da parte nostra di che siamo fruitori di questa moda. Abbiamo tutto il diritto di essere, tra virgolette, trattate con rispetto eh, da questo mercato. Allora, abbiamo parlato di persone. Quante sono le persone nell'industria della moda? Le persone sono 70 milioni globalmente. E il, considerando quanti siamo nel mondo, vuol dire che mal contate una persona su 100-110 ha a che fare con questo mercato, con questo mondo della moda, che sia produttore o produttrice, che sia eh, trasformatrice, artigiano, insomma, fino a coloro che vendono. Se ci pensate, ognuno di noi ha nel suo giro di conoscenza almeno qualcuno che in qualche modo è toccato da questo. Quindi voi capite che è un, è un settore che, come dire, coinvolge tantissime persone. Ma queste persone sono per la maggior parte donne e per la maggior parte eh, sono in paesi eh, in cui ci sono difficoltà economiche, in cui ci sono, come dire, eh, magari forti sviluppi economici ma non, che, non, che non hanno corrisposto a altrettanto benessere, hm? diciamo così per essere anche un po', se volete, diplomatici. Qui vi riporto, solo a titolo di esempio, ovviamente non è una statistica, però la statistica che ho trovato ed è stata molto interessante è mh, la mappatura che ha fatto OBS dei suoi fornitori. Sono in, loro hanno fornitori in sei paesi, hanno 600 fornitori, quindi hanno 90.000 persone che lavorano come fornitori. E se vedete, c'è una grossa disparità tra il fatto che i workers sono quasi tutte donne, ma quando si arriva anche già solo a livello successivo di assistant o di supervisor, il, le, le proporzioni si, si ribaltano. Ehm, loro, devo dire, con molta trasparenza, questo è un concetto che, che vi voglio portare, il tema della trasparenza, perché è importante, lo dichiarano perché è una mappatura che loro fanno dei loro fornitori, chiaramente ne sono coscienti, però mh, devo dire che rispecchia molto l'andamento generale di questo settore, un settore in cui... Ci sono moltissime donne coinvolte, moltissime eh, sono a un livello, eh, diciamo così, basico mh, di questa struttura, con tutte le conseguenze del caso. Quindi... La prima cosa è questo. Eh, qui c'è un grande fraintendimento. Io mi occupo di sostenibilità da molto tempo, e quello che sto notando è che purtroppo la parola sostenibilità è diventata una specie di passe in cui si infila un po' tutto e questo confonde le persone. Eh, occupandomi di comunicazione, è la cosa che mi preme di più. Confonde chi comprando magari una maglietta di plastica o un pile eh, che viene dalla plastica delle bottiglie riciclata pensa di essere sostenibile a tutto tondo, ma non è così perché non sai chi ha prodotto quel pile, non sai chi ha pagato, quanto è stato pagato quel pile, non sai in che condizioni eh, la persona che lo ha cucito sta vivendo, se guadagna abbastanza per vivere, di questo stiamo parlando. E quindi attenzione, perché qui davvero una questione di etichetta e nella moda questo ha un senso, perché la moda anche, la moda, la moda diciamo così, all'interno dell'atteggiamento dell sostenibile si è dotata di varie etichette. E, e questo di nuovo non chiarisce le situazioni e non permette alle persone di fare delle scelte consapevoli, perché poi è di questo che stiamo parlando oggi. Voi oggi avete assunto un atteggiamento, avete detto compro di meno preferisco scambiare. Questa è una cosa molto importante perché evito comunque no, di aumentare i consumi, evito di portarmi in casa qualcosa che probabilmente non mi serve oppure me ne libero in favore di qualcosa che mi può servire di più, non vado a gravare su una produzione. Hm? Però la produzione etica è una cosa, la produzione green è un'altra, l'economia circolare riguarda l'ambiente, la sostenibilità nel modo in cui ve l'ho presentata prima, cioè quel, quell'atteggiamento che richiede l'attenzione ai tre aspetti, mh? le persone, l'ambiente e la prosperità è un'altra. <coughs> Qui vi lascio, non lo commenterò perché ve l'ho lasciato proprio giusto così per vostra riflessione, questa, questa schematizzazione che è stata fatta da Vesti la tua natura, che ha proprio cercato di far vedere in quali ambiti ciascuna, chiamiamola così, etichetta, eh, si muove. Perché poi c'è un aspetto di cui io non vi ho parlato, perché riguarda comunque il rispetto dell'ambiente, che è eh, la, la, la crudeltà sugli animali, che è un altro tema molto importante che riguarda la moda, dalla produzione della lana alle pelli, eccetera, eccetera. Quindi come vedete esiste un concetto di moda sostenibile, di moda responsabile che in qualche modo cerca di tenere tutto assieme, cioè dice ok, non c'è un concetto di moda e il lusso responsabile è il concetto che Stella McCartney per esempio porta avanti. Non posso rispettare l'ambiente se non rispetto anche le persone e viceversa. Questo è anche del commercio eco solidale, ma non sempre, nel senso che il commercio ecosolidale parte dalle persone, quindi a volte... Non, non, le persone in quei contesti non sono sempre nella condizione di poter portare avanti delle istanze anche che riguardano una salvaguardia dell'ambiente. È chiaro che però il fine ultimo del commercio eco solidale è quello, quindi insomma si tende molto a produzioni bio, si tende molto a, a ridurre il consumo di acqua, c'è molta attenzione su quello, sia nella parte tessile che eh, soprattutto nella parte di food che poi è predominante quando si parla di commercio eco. Qui vi porto anche questa tabella che non è bellissima graficamente, eh, però è, è molto utile perché vi fa vedere che anche le certificazioni verdi, anche laddove dichiarano un'attenzione eh, per le persone, non sempre controllano questa eh, attenzione. Quindi non è detto che se io compro una maglietta, l'esempio palese è, <coughs> è quella di Ecotext, no? che semplicemente ti sta dicendo di quella maglietta che eh, non ha, eh, ha un uso controllato di prodotti chimici e di acqua nei processi di produzione. Non, non mi sta dicendo che quella maglietta è sostenibile e soprattutto non mi sta dicendo che quella maglietta ha rispettato chi ha prodotto quell'oggetto. È chiaro che anche solo il fatto che non siano usati i prodotti chimici vuol dire che in qualche modo ho salvaguardato la salute di chi l'ha prodotto, perché vi ricordo che chi tinge queste cose, soprattutto in, in luoghi tipo il Pakistan, eccetera, spesso è con le gambe dentro l'acqua di tintura. Quindi, insomma, eh, ci sono anche cose nocive per la salute. Chi produce il cotone. Eh, viene esposto ai pesticidi tanto quanto le piante stesse con, con le conseguenze sulla propria vita insomma, abbastanza evidenti. Eh, quindi già solo un, un acquisto di, di cotone bio mi fa pensare che in qualche modo ha aiutato queste persone se non altro a essere esposte a pesticidi. Però ecco questo è il mare ed è un mare anche molto complicato quindi di nuovo torniamo a una difficoltà del consumatore a fare delle scelte o, o si trova comunque a dover scegliere il male minore. Una cosa tengo a dire, eh, che probabilmente avete già affrontato nelle vostre lezioni, eh, sicuramente con la professoressa Viganò, non esiste il brand o l'azienda o la realtà 100% sostenibile. Io lavoro molto con le aziende, faccio la consulente e, e mi occupo di sostenibilità, e dico sempre che le aziende, cioè, cerco di renderle un po' più sostenibili ma non, non ri, prometto mai che lo saranno al 100% perché la sostenibilità è un percorso, non è un, una, un, un dato di fatto e, e quindi è un continuo divenire e soprattutto quando parliamo di realtà molto grandi con molte persone che hanno produzioni in, varie, in vari luoghi il controllo della filiera ancorché sia fondamentale, su questo la moda sta facendo delle lunghe riflessioni proprio in questi mesi, eh, però voi capite che è davvero difficile. Quindi è chiaro che non possiamo, così come non possiamo pretendere per noi stessi un comportamento 100% sostenibile, perché eh, sarebbe difficile da portare avanti, dobbiamo comunque capire lo sforzo delle aziende, premiare la loro trasparenza. Hm? Eh, anche rispetto a, a, alla dichiarazione di dove non sono riuscite a fare. Allora, in realtà le riflessioni riguardo alla sostenibilità sono proprio partite dalla moda etica. Questa era la moda del commercio acqua solidale, le, le, prima, le prime riflessioni sulla produzione di moda sono partite da loro, sono partite da chi ha importato manufatti da paesi dai quali importava già caffè, cioccolato, tè e ha cercato di venderli in questo mercato. Erano i manufatti fatti, scusate gioco di parole, con la moda e le materie prime di quei posti e quindi questo era chiaramente molto di nicchia, chiaramente molto militante, chiaramente un po' freak, se mi permettete questo termine, e da, per pochi. Non era certamente mainstream, non era una riflessione che ha bucato, diciamo così, le sensibilità uh, dei consumatori e delle consumatrici e non bucò neanche l'articolo di Life eh, alla fine degli anni 90, a ridosso, non vorrei essere imprecisa, ma credo a ridosso di un mondiale, eh, che scoperchiò un, un, un segreto di Pulcinella dicendo che l'80% dei palloni da calcio era cucito da dei bambini, bambini che non lavoravano in condizioni ovviamente di salvaguardia, non la, venivano sfruttati, lavoravano eccessivamente, eccetera, eccetera. Questo sì, le persone iniziarono ad alzare le antenne, ma non cambiò nulla. Noi continuavamo, io per prima, a collezionare adesivi de, delle marche, a metterci magliette improponibili che profumavano di, di un frutto, e anche dopo mille lavaggi, non so bene con che cosa fossero prodotte, però questo era... Il nostro livello di sensibilità. Quindi se, co se confronto l'età che avete voi adesso con quella in cui io ho vissuto, nessuno mi ha mai detto, ma sai che questo cotone è fatto con gli OGM oppure attenta perché queste cose che profumano, chissà con che cosa sono fatte, potrebbero fare male banalmente alla tua pelle, ok? Dopodiché c'è stato veramente il grande risveglio, quello che io lavoravo eh, in altro mercato nel commercio solidale e questa è una cosa che ci colpì molto ma eh, purtroppo colpì tutti, eh, questo è il crollo del Rana Plaza, voi forse eravate piccoli, non so quanta memoria abbiate di questa cosa, fu una tragedia, la vera grande tragedia di questo settore morirono tantissime persone più di mille persone e ne rimasero ferite più di duemila ma feriti gravi quindi eh, persone che hanno perso gli arti insomma eh, fu terribile e fu altrettanto terribile che inizialmente i brand dicessero beh ma noi non c'entriamo niente perché lì sono altri che producono è vero producono i nostri marchi ma non siamo noi che abbiamo la produzione lì. Ehm, peraltro questo come dire, risveglio aveva già iniziato qualche anno prima con una campagna di Greenpeace che invece parlava proprio di eh, impatto ambientale e eh, chiedeva alle marche di togliere gli agenti particolarmente tossici dai loro vestiti questo è il contesto però guardate la data stiamo parlando di dieci anni fa non stiamo parlando di millenni ok 2013 dal 2013 sono cambiate le cose perché nel 2013 è partita questa campagna mondiale, è un movimento, si chiama Fashion Revolution, c'è anche in Italia, in Italia è rappresentato da Marina Spadafora che è una stilista ehm, che vi invito a seguire se, se siete interessati al tema e finalmente si è cominciata a dire... A, a rendere noto uh, le, a rendere note le condizioni in cui queste persone lavorano, cucciano i nostri vestiti e, e confezionano i nostri abiti <coughs> e questa però è notizia di quest'anno, di, di, di, di poche settimane fa eh, stiamo ancora chiedendo ai brand di firmare eh, per la sicurezza eh, delle, delle aziende di produzione in Pakistan, quindi in dieci anni è stato fatto molto, subito dopo la tragedia del Rana Plaza eh, si, molti brand firmarono un accordo che riguardava la sicurezza e gli incendi perché tra l'altro subito dopo Rana Plaza ci fu un incendio in, Thai, in Thailandia, mi pare, dove morirono un centinaio di persone, sempre di nuovo in questi grandi edifici in cui le persone eh, lavorano ore non ben quantificate per, e, e lavorano di fatto a cottimo. Mm? Ma la cosa su cui vi voglio un po' far riflettere è che in tutto questo, queste persone guadagnano pochissimo, guadagnano spesso al di sotto di quello che è considerato un salario ehm, che gli permetta di vivere e gli permetta di mandare a, a scuola i loro figli, che permetta di comprare il cibo a sufficienza per tutta la famiglia, che è diverso, e questa è la, è la cosa, questo ve lo lascio, no? adesso mi sto un po' dilungando perché questo tema mi piace molto, per cui mi rendo conto che poi vi, vi, vi sto dando tante informazioni, ve lo lascio e ve lo guardate, comunque la campagna di Clean Clothes um, Campaign, il salario cosiddetto dignitoso, considerato dignitoso, è diverso dal salario legalmente previsto minimo in quei paesi. Il salario minimo previsto per legge molto spesso non è sufficiente ad avere non un tenore di vita agiato, ma alla sopravvivenza. Quindi rispetto anche alla vostra conoscenza degli SDGs e tutte le eh, riflessioni che sono state fatte, anche solo sull'uno, no? Eh, e, Qui stiamo dicendo che ci sono persone che lavorano e lavorano anche tante ore, ma quello che guadagnano non permette loro di vivere e, e, e quindi voi capite che è una trappola mortale, anche proprio nel vero senso della parola. E questo spiega anche l'estrema quantità di lavoro minorile, perché tutti in famiglia devono contribuire, perché i, i salari non sono eh, sufficientemente alti. E attenzione che il salario dignitoso è un, diritto, è un diritto umano, cioè non è una simpatica volontà personale. Anche nel caso di OVS, di cui di nuovo apprezzo la trasparenza, anche loro hanno fatto un monitoraggio dei loro fornitori, è lo stesso da cui ho preso la tabella precedente, e anche loro, nonostante anche loro lavorino con i loro fornitori per cercare di sensibilizzarli sul tema, il 40% dei lavoratori coinvolti sono 90.000 persone, avevano dichiarato, comunque non guadagna abbastanza, e loro lo sanno. La grande, eh, tra l'altro il grande problema resta il Bangladesh dove qui le, le, le cifre sono veramente eh, agghiaccianti. E questo vi spiega perché comunque voi potete comprare una maglietta bio, di cotone bio, a 4,95 Euro. Perché alla fine questo è il tema. Ed è questa l'unica, come posso dirvi, cartina di tornasole o campanello di allarme che voi potete mettere in atto come consumatori e consumatrici responsabili. Se costa così poco da qualche parte qualcuno ci ha rimesso. Considerate che il 99% del cotone nella moda che utilizziamo è eh, GMO o convenzionale, quindi vuol dire che se è cotone bio è l'1%, il cotone bio la produzione costa circa il 10-20% in più. Il cotone convenzionale è prodotto con pesticidi, diserbanti, insomma comprare una fibra naturale non vuol dire necessariamente né aver rispettato l'ambiente, il cotone è una fibra naturale, né soprattutto aver salvaguardato le persone, perché avete la quasi certezza il 99% di quello che voi avete a disposizione sul mercato non è così naturale come viene venduto, il cotone, la produzione di cotone consuma tantissima acqua e quel cotone lì il cotone convenzionale ha un utilizzo di pesticidi pazzesco i semi geneticamente modificati fanno sì che ogni anno i, coloro che producono debbano ricomprare i semi e sono semi che depauperano moltissimo la terra quindi creano anche delle condizioni economiche ehm, come posso dire di, di controllo su chi sta coltivando mm. al punto che c'è stato un momento in cui ci sono stati moltissimi suicidi perché eh, la richiesta, quello che, che, che si guadagnava coltivando il cotone eh, non era sufficiente per pagare i semi del mese, del, dell'anno successivo, della, della semina successiva e quindi le persone si trovavano intrappolate. Quindi, se voi andate a vedere. Eh, questo è di nuovo Clean Clothes eh, che, che ha fatto questo split dei, dei prezzi di una maglietta mm. e voi andate a vedere quanto arriva a chi la produce in qualche modo quella maglietta, voi capite bene che quando costa 4,95 chi l'ha cucita ha guadagnato veramente niente. Mm? Questa è un'altra campagna che vi segnalo. Mm? questa ragazza l'ha fatta per 60 centesimi di dollaro e, e l'altra ragazza ha comprato lo stesso vestito per 50 dollari. E attenzione perché questo, io vi ho, fatto, vi ho parlato finora di Bangladesh, India e Cina, ma anche l'Europa ha, ha il suo bel, come dire, tallone d'Achille e qui vedete la percentuale di differenza tra il salario minimo che loro prendono e il salario invece eh, che gli servirebbe, quindi ci, ci, sono, cioè, ci sono differenze eh, veramente molto forti, e stiamo parlando di paesi che sono vicini a noi, hm? la Repubblica Ceca, la Polonia, cioè non stiamo parlando eh, di luoghi così lontani, dove comunque c'è produzione. Queste sono campagne che, che sono in atto adesso, perché purtroppo la pandemia in tutto questo ha creato ulteriori disagi, perché le aziende eh, si sono permesse, perché hanno chiuso ovviamente le produzioni, si sono permesse di non pagare queste persone, perché magari spesso queste persone non hanno una rappresentanza sindacale o se c'è non si può esprimere e spesso queste persone non hanno neanche dei veri e propri contratti, lavorano a settimana, quindi da una settimana per l'altra hanno chiuso l'azienda e non hanno più pagato nessuno. Ehm, anche grandi aziende, anche aziende che si... Fanno, come dire, forti delle loro collezioni capsule fatte con la plastica presa dagli oceani o magari con, vedi nel caso di H&M, che poi è stata anche sanzionata dal garante, eh, che ha fatto tutta una campagna sul fatto che recuperava i vestiti e ha fatto una collezione che costava anche di più su questi vestiti recuperati e poi si è capito che la percentuale di recupero era esigua rispetto alla collezione. Um, Vado concludendo, la vera moda sostenibile a mio avviso è la moda trasparente, è quello che vi dicevo prima, è la moda che ammette dove ha dei punti di debolezza e, e fa dei piani per migliorarsi. Come vi dicevo è, è, è complicato pensare di essere 100% sostenibili, ci sono dei bei gli esempi, sono esempi ovviamente piccoli, sono esempi di piccoli progetti di artigianato, sono esempi eh, dove tu, si riesce a controllare la filiera. Il tema della filiera nella moda è fondamentale ma è tutt'altro che risolto in questo momento, anche se anche la comunità europea sta dando delle forti indicazioni per cui da qui in poi anche solo definirsi green non sarà proprio così ovvio. Cosa potete fare? Cosa possiamo fare tutti quanti noi? Allora, seguite l'hashtag 100 wears. Eh, questo è un hashtag interessante che invita tutti, prima di comprare qualcosa, a domandarsi me la metterò almeno 100 volte? Perché se non me la metto almeno 100 volte, forse non no, no lo compro no, in questo capo. E introduce il tema del costo per wear, per cui io magari posso spendere di più per un qualcosa che però mi dura di più, che magari scambierò, come nel vostro caso, o che terrò per, per mia sorella, lo cederò, eccetera, rispetto magari a comprarmi una maglietta che costa molto poco, ma che so già che entro la fine della stagione sarà bucata o, o distrutta, perché lo percepisco che la qualità di quel cotone, nel caso di quella materia prima, è minima. Uh, quindi la prima cosa da domandarsi è, ne ho davvero bisogno? Perché altrimenti faccio a meno. E, e davvero guardate non è così ovvio perché è chiaro che la moda, su cui non voglio generalizzare è lungi da me dal da, da fare stereotipi di genere, però la moda o gli acquisti compulsivi diciamo così sono comunque un rifugio emotivo anche di, di, di risoluzione di altri bisogni e su questo e qui vi parlavo del rispetto delle persone iniziali, su questo la moda ha molto come posso dire costruito anche in termini di comunicazione. Vi invito a seguire Fashion Revolution, che fa sempre un sacco di attività, ha delle bellissime anche linee guida, insomma condivide un sacco di eh, informazioni. E poi vi lascio due indicazioni, in tre Cietici e stracci, sono due documentari che se non avete avuto occasione di vedere, vi invito a, ad andare a cercare. Uno è su Amazon Prime e l'altro su Netflix, purtroppo, e, è a pagamento, però insomma... Eh, sono molto belli, tra l'altro. Intrecci Etici presenta anche eh, de delle testimonianze di progetti, come per esempio il progetto Quid, che è un progetto di moda eh, etica molto bello che lavora con le persone in, con disagio: quindi, insomma, recupera eh, materiali che vengono scartati dalle, dalle industrie tessili o dalle dall industrie di arredamento e crea delle collezioni, peraltro, bellissime. E poi, se non la conoscete già, c'è un'app che purtroppo in Italia no, non registra tutti i brand, insomma italiani, però è un pochino più internazionale, che è eh, Good on You, eh, che vi permette di avere, quando state giudicando una marca, insomma il loro ranking, ripeto il loro, poi ovviamente questi ranking sono sempre eh, indicativi. E poi un po' di conforto perché voglio dirvi che la moda etica è passata dal poncio a queste cose qui, quindi insomma c'è speranza di mantenere comunque il proprio stile eh, senza dover rinunciare insomma, o essere vestiti in maniera punitiva. Ecco, io vi ringrazio e se avete domande ovviamente sono qui. E allora si sente? Okay. Sì, sì. Grazie mille alla dottoressa Lorenza Vianello per questa splendida presentazione e per averci un po' sensibilizzato a questo tema del fast fashion, che comunque eh, ci riguarda in quanto consumatori eh, in prima persona di, di abiti, insomma. E, ora. Vorrei eh, lasciare la parola ai ragazzi e agli studenti del corso di Economia Politica e Agroalimentare, eh, Gabriele pa Patella, Asia Prestigiacomo, Flavia Santi, che eh, vi parleranno del fast fashion e l'impatto sull'ambiente. Venite pure qui, un applauso. Buongiorno. No, non mi si fa la cosa, No, sì. A parte la eh, sì. no. Come si fa? No, devo condividere lo schermo, ma non ho detto. Vai, vai, vai, vai, fare din gioia picca ma adesso Allora, in generale eh, noi abbiamo fatto diciamo, una presentazione sulla fast fashion e inizialmente abbiamo voluto dire che comunque con il termine fast fashion, che viene utilizzato comunque dai produttori e anche dai consumatori di, di indumenti, si intende letteralmente la moda veloce, ovvero quella moda che riesce a passare dalle passerelle molto velocemente fino alle persone. Eh, la fast fashion nasce negli anni ottanta, ma principalmente è sviluppata durante la metà degli anni 2000, quando tutte le compagnie di moda hanno iniziato a, a produrre sempre più collezioni annue. Infatti eh, per la situazione che comunque c'erano sempre una quantità maggiore di collezioni eh, di indumenti all'anno si è andato a creare questo fenomeno del consumismo che è spiegato molto bene da um, Ernest Calkins il quale disse proprio che si possono dividere diciamo, gli oggetti in due tipologie, in due categorie che sono gli oggetti di uso e di consumo. Di base eh, gli indumenti dovrebbero rientrare nei, nei, negli oggetti di uso mentre appunto per via di questa m, produzione sempre più veloce ed è molto più economica, si, sono diventate degli oggetti di consumo, tant'è che appunto, come ha detto prima la, la, dottore, la professoressa, ehm, bisognerebbe utilizzarlo diciamo, almeno 100 volte per poter dire che appunto è un oggetto di, eh, di uso. Mentre ne, negli ultimi anni soprattutto, probabilmente c'è chi addirittura compra e non ha mai utilizzato ciò che è all'interno dell'armadio. Sempre come mi ha accennato prima la, la professoressa eh, c'è un lato molto scuro del fast fashion eh, che appunto uno dei casi più gravi è stato il crollo del Rana Plaza di Savar che come ha detto precedentemente ha avuto diversi morti e molti feriti gravi e la situazione era molto grave da tempo, nel senso che era stato diciamo, avvisato, c'erano cioè stati già degli, degli avvisi da parte di, di superiori che comunque non era più possibile continuare a produrre, anche perché in realtà questo palazzo non aveva, diciamo, non era... Ehm, non era stato costruito per poter sopportare il peso e le vibrazioni che potevano portare i, i, i macchinari che andavano a produrre gli indumenti, ma comunque non c'è stato un interesse da parte dei, dei produttori della fast fashion, hanno continuato a produrre senza pensare alle conseguenze e la conseguenza nel 2013 c'è stata e anche abbastanza, eh, abbastanza importante. Nonostante però comunque ci sia questo lato scuro del della fast fashion, e nonostante i danni e le critiche date dalla fast fashion, la, mh, comunque tutti quanti continuano, tutti i produttori continuano a fare delle politiche diciamo di cosiddette greenwashing, ovvero che si eh, fa sì che con la comunicazione si vada a pensare, il, il consumatore pensi che sta acquistando un, un indumento, comunque un capo d'abbigliamento sostenibile, quando in realtà non lo è assolutamente. Uh, soprattutto infatti uno dei, dei brand che è stato più uh, messo diciamo, sotto riflettori per questa situazione è stato proprio H&M, il quale nonostante comunque ha aumentato la sua trasparenza attraverso delle strategie particolari, uh, ci si è reso conto con il tempo che uh, non c'era realmente una sostenibilità tale da poter essere chiamata green. L'obiettivo vero e proprio della fast fashion è appunto quello di andare a produrre velocemente e in maniera economica, eh, in maniera efficiente a livello economico per le imprese, il punto è che ovviamente una produzione veloce ed economica e sempre, eh, sempre di quantità maggiore porta sicuramente a una produzione non sostenibile per l'ambiente eh, che può provocare diversi danni sia alle persone che eh, al mondo intero appunto eh, è un requisito molto importante la trasparenza e Tutte le aziende hanno una, tra, diciamo, una strategia di trasparenza differenti. Yeah. Eh, chi ehm, eh, tra le tante aziende di fast fashion abbiamo Inditex, eh, Gap, Fast Retailing appunto HM, che è quella che si è sviluppata maggiormente per la trasparenza con il, eh, nel, nel corso degli anni. Infatti, si è andata ad aumentare la fiducia da parte dei consumatori e ehm, anche un miglioramento nella loro produzione e delle fasi produttive in maniera tale da poter appunto produrre sì più ehm, in maniera economica ed efficiente, ma anche più veramente semplicemente senza andare ad impattare in maniera troppo eccessiva eh, sull'ambiente. La fast fashion ha preso un piede ancora più maggiore durante il Covid, eh, sicuramente durante il lockdown la, sia per una situazione di salari, sia per una situazione economica e comunque per una situazione che si era eh, diciamo bloccata in casa e di conseguenza non si poteva uscire per negozi, Uh, c'è stato un cambiamento radicale dello stile di vita da parte delle persone e c'è stato appunto un crollo delle vendite negli store che ha portato quindi una conseguenza di un aumento uh, del, um, delle vendite nell'e-commerce che, però, era basato solo ed esclusivamente su negozi di fast fashion. Di conseguenza, tutti quanti uh, compravano da Zara uh, piuttosto che magari Primark, HM uh, e così via. E um, c'era un vero e proprio, uh, diciamo, una vera e propria: um, si andava a comprare in maniera ossessiva, cioè c'era proprio un circolo vizioso che era come se diciamo le persone avessero realmente, sentissero il bisogno di, di acquistare dei prodotti che in realtà non avevano il bisogno neanche di utilizzarlo perché non si poteva neanche uscire, quindi si comprava per un domani che in realtà poi non c'è realmente mai stato perché la maggior parte delle cose sono rimaste nell'armadio statisticamente. Primark eh, ha avuto un caso particolare, nel senso che mentre tutti gli altri prodotti, mentre tutte le altre agenzie hanno sempre avuto un e-commerce, l'impresa di Primark, ha deciso eh, di adottare una strategia controcorrente scegliendo proprio di non, di non avere mai un e-commerce e di conseguenza la strategia è stata ottimale per questo, per questo brand perché a fine del lockdown, attraverso una svendita totale dei propri prodotti, è riuscito ad aumentare all'incirca di 70 milioni il loro profitto annuale di quel, di quel periodo eh, perché appunto tutti quanti si erano andati a comprare eh, da Primark tutto ciò che poteva essere acquistato. Come appunto detto, eh, accennato sul, sulla parte del Covid, del circolo vizioso, appunto il fast fashion in generale inizia questa sorta di circolo vizioso che porta a una um, situazione di benessere psicofisico per le persone, che le fa sentire molto più appagate perché appunto vanno a comprare ehm, indumenti eh, che li fa sentire anche meglio con se stessi. Ehm... Um... Ovviamente, però, appunto, si continuano a fare delle scelte poco sostenibili per via del, del basso prezzo, e nonostante comunque i prezzi con il tempo stiano aumentando nel fast fashion, perché comunque tutti i brand inizialmente c'era una fascia in media di 15-20 euro, adesso siamo già sui 40-50 euro in qualsiasi tipologia di eh, in qualsiasi brand, ma comunque la qualità è rimasta invariata. Quindi aumenta il prezzo, ma la qualità è invariata e eh, la parte che c'è dietro quindi di, dello sfruttamento della poca sicurezza è rimasta praticamente quasi identica. Ehm, la cosa che c'è da tenere in conto è che comunque con gli anni e con la, con la conseguenza dei tanti danni che sono stati fatti, ci sono persone che comunque si sono guardate diciamo, dentro e hanno un po' più pensato ai danni che, hanno, che ha provocato la fast fashion, non solo che ce ne sono veramente poche, nel senso che probabilmente neanche io mi metterei in una di quelle persone che realmente guarda sempre alla, a cosa c'è dietro nel nell'indumento che va comprato eh, perché sono la prima persona appunto che ha, ha acquistato e acquista tuttora Fast Fashion, molto più eh, sic sicuramente in quantità eh, inferiore ma comunque è un diciamo che tutti noi qui, eh, qui eh, dentro quest'aula abbiamo comprato almeno una volta Fast Fashion e mh, di conseguenza eh, nonostante appunto la, la consapevolezza che si ha delle conseguenze che possa portare probabilmente la consapevolezza vera e propria non sia realmente perché non ci tocca direttamente nel senso che fin quando non ci tocca in maniera diretta eh, probabilmente continueremo ad utilizzare tutto ciò che eh, è, è nell'ambito della fast fashion grazie Allora, come anticipato da Asia e anche da professoressa, comunque l'idea di business della fast fashion è quella di proporre contenuti, cioè, capi di abbellamento appunto a un prezzo contenuto e il requisito fondamentale appunto di tale fenomeno è appunto la velocità. Proprio per tale motivo vengono adottate differenti strategie di marketing, tra cui la delocalizzazione e l'economia le di scala che appunto permettono di avere un alto contenuto stilistico a dei bassi costi date appunto le, le differenti normative in paesi magari non europei e appunto per spiegare appunto tale fenomeno cioè, um, usiamo, cioè, faremo, facciamo conto di una lista di, di punti chiave degli obiettivi, appunto, della famosa impresa della Fast Station, eh, ossia i GAP, tratti appunto dall'anno del port di GAP. Anche appunto Benetton Group ha, contiene eh, appunto imprese che hanno un alto contenuto stilistico e alta una differenzazione del prodotto e anche una segmentazione del consumatore. E infatti, troviamo principalmente quattro tipologie di clienti, ossia gli adolescenti, gli adulti follower, gli adulti trendsetter e i consumatori, i consumer cassetto. E come detto in precedenza, appunto, quando parliamo di fast fashion, la domanda che ci sorge spontanea è, appunto, quella di chiederci cosa si nasconde dietro agli abiti che acquistiamo, e proprio per tale motivo la moda ultimamente è diventata parte integrante della nostra cultura, in quanto è diventata, appunto, una metodologia di espressione ma anche una forma di comunicazione tra noi e gli altri in quanto la mh, vediamo come qualcosa che appunto ci rappresenta. L'obiettivo, appunto è mh, uno, appunto indossare un bel vestito proprio per comunicare quello che appunto siamo noi stessi o comunque per mettere in evidenza i nostri diciamo eh, punti di forza e proprio la globalizzazione ha contribuito anche a sviluppare eh, tale fenomeno rendendo appunto questo mercato che inizialmente si presentava come un business da 500 miliardi di dollari a trasformandolo in uno di 2,4 trilioni di dollari ciò appunto per dire che un lato la fast fashion oltre appunto ad essere un settore molto veloce e dinamico è comunque un settore in forte espansione e fa emergere sempre più problematiche sia sulla spinta della maggiore consapevolezza ma anche appunto riguardo eh, le tematiche sia in ambito ambientale ma soprattutto in, in ambito sociale l'industria del petrolio è, oltretutto è soltanto è la prima industria diciamo inquinante al mondo e successivamente l'industria appunto della fast fashion o comunque l'industria dell'abbigliamento e ciò proprio perché le motivazioni sono che appunto quella di offrire capi di avvitamento a basso costo, a basso costo implica l'utilizzo sin dalle prime fasi produttive appunto di materie prime di scarsa qualità e via anche appunto il costante aumento della, della quantità richiesta. Ritroviamo principalmente tre eh, fonti emissive che mh, ci rendono utile appunto tale categorizzazione eh, per stabilire quali fonti emissive siano sotto il diretto controllo della società e quali appunto non lo siano e proprio eh, da ciò appunto ritroviamo anche uno sviluppo soprattutto della consapevolezza in quanto negli ultimi anni si è sviluppata appunto una, un maggiore interesse su tale tematica eh, principalmente sui problemi della salute pubblica e di protezione ambientale. Anche l'acqua e, e l'energia, essendo sottoprodotti, sottoprodotti e vengono appunto, anche loro eh, diciamo, interessati appunto, a tale fenomeno, e, parlando soprattutto oltre eh, dell sfruttamento delle risorse, anche della cosiddetta schiavitù moderna, che è, appunto, si è formata parallelamente a tale fenomeno, eh, provocando un, un forte impatto sulla crescita di carbonio dall'alta quantità di, di, di, di, di, di lavoro implicata in questo settore. Per quanto riguarda appunto lo sfruttamento dell'acqua, si ritiene infatti che la tintura e il fissaggio dei tessuti eh, contribuiscono all'incirca 20% dell'inquinamento idrico mondiale e oltretutto il 35% delle microplastiche eh, che vengono rilasciate appunto nell'ambiente proviene proprio da, da tale industria. Con l'aumento della scarsità appunto dell'acqua e della crescita rapida della popolazione, è aumentata anche la domanda di, di acqua pura. E da ciò appunto scaturisce anche la necessità di perseguire vere e proprie sfide ambientali e sociali per le quali appunto è necessario ehm, implicare nuove tecnologie eh, appunto per eh, ridurre e rendere maggiormente sostenibile un, un approvvigionamento idrico e globale resiliente, appunto e ridurre come detto in precedenza l'inquinamento in linea appunto con il concetto di, di economia circolare. Ehm, I dati comunque eh, ci forniscono... Mh, Possiamo vedere qui nelle slide numeri che sono sorprendenti e oltretutto è anche la, il fattore del trasporto il quale è un aspetto molto importante dato che la maggior parte appunto dei capi viene prodotto in paesi del sud del mondo quali l'India, l'Indonesia e il Bangladesh e il mezzo di trasporto più utilizzato è appunto l'aereo data la velocità con cui mh, sono appunto richiesti i capi e anche di conseguenza la, la portata dello spostamento. E, in quanto appunto l'impronta ecologica di conseguenza è influenzata anche da, da tale aspetto. In riguardo appunto ai rifiuti, dall'analisi effettuata in diverse, aziende, in diverse aziende, è sorto che è, è, è, ci sono appunto migliaia di cicli produttivi con un conseguente aumento di, appunto, di rifiuti e anche di produzione di carbone nell'atmosfera, tutto ciò si va a sommare anche alla trasformazione del, della produzione, Infatti, come detto dalla dottoressa, vengono, sono stati incrementati anche l'utilizzo degli OGM, ossia produzioni che si sì, permettono una quantità maggiore di, di cotone, a scapito però, della qualità sia del prodotto finale ma anche della qualità appunto di vita del, dei produttori stessi, in quanto sono obbligati a usare dei pesticidi proprio per contrastare appunto eh, le, gli agenti patogeni che si vanno appunto a insediare nelle, nelle coltivazioni. Eh, lascio la parola a Flavia. Allora, la società in cui viviamo oggi è improntata sul consumismo e più che per la soddisfazione di un bisogno in sé, le persone sono mosse dal desiderio semplicemente del consumo. E, mh, a questo stile di vita si lega appunto il fast fashion, in cui i capi nuovi e alla moda sono facilmente accessibili a persone di ogni classe sociale. E, mh, con l'impatto della globalizzazione, l'avvento della, digi de della digitalizzazione e soprattutto la diffusione di social media, Um, il mercato della moda è stato messo in forte discussione dall'avvento di un nuovo modello di consumo, che sarebbe la second-end economy. E, um, la second-end economy è una forma di economia circolare, e um, l'economia circolare è un paradigma che punta a ridurre il prelevo di risorse naturali, con particolare riguardo a fonti energetiche fossili e alle risorse forestali. È un modello che si contrappone al modello dell'economia lineare che è basato sull'estrazione, la produzione e l'utilizzazione dei prodotti senza poi mh, eh, creare comunque quel circolo di riutilizzo e riciclo che, mh, è appunto, cioè sul quale appunto, è basata l'economia circolare. Nell'economia circolare i flussi dei prodotti sono di due tipi, ossia flussi biologici e flussi tecnici. Nei flussi biologici i prodotti e i materiali sono destinati ad essere riinseriti nella biosfera, invece con i flussi tecnici ehm, i prodotti sono, cioè, sono mh, eh, ricondizionati senza rientrare nella biosfera. Appunto la seconda end economy è, è un modello che punta a ridurre mh, al minimo rifiuti grazie al riutilizzo. Uh, con il riutilizzo la vita del prodotto è estesa. infatti se per un consumatore fosse indifferente acquistare un prodotto nuovo o un prodotto utilizzato, l'utilizzo del prodotto usato sarebbe, um, cioè produrre, uh, produrrebbe la riduzione dell'impatto ambientale, però l'impatto ambientale associato alla produzione di quel bene nuovo. Alcuni vantaggi della second end economy sono sicuramente il risparmio. Ma anche il fatto che comunque è possibile acquistare capi anche di alto livello, oppure c'è cioè unici, nel senso che è molto difficile comunque reperire dei capi uguali per taglia, per colore o per marca. E, mh, per quanto riguarda questo aspetto dell'economia, la Fondazione Umana People to People, che è un'organizzazione internazionale composta da enti no profit ha saputo cogliere l'essenza del vintage e l'ha portato ad un livello più alto eh, come forma di rivolta contro la globalizzazione. E In pratica, attraverso, cioè, oltre ad incentivare la raccolta differenziata, e a ridurre le emissioni inquinanti e il consumo di acqua che, deve, che deriverebbe dallo um, smaltimento dei, um, uh, dei prodotti che riutilizzo umana. Attraverso la vendita di questi vestiti si finanziano progetti di istruzione, progetti di agricoltura sostenibile o comunque progetti per lo sviluppo comunitario, particolarmente nel sud del mondo. E, um, I capi da donare possono essere depositati da chiunque negli appositi contenitori situati in molti comuni. E ciò permette quindi di ridurre anche i costi di smistamento dei rifiuti e si porta quindi alla creazione di posti di lavoro, in quanto molte persone sono impiegate nello smistamento e nella selezione dei, dei prodotti da vendere. Questi sono alcuni numeri con, in cui si c'è cioè che descrivono uh, questa compravendita di, di prodotti usati, e nel suo. Allora, Semplicemente nel comune di Pregnania Milanese, dove c'è la sede di Umana, sono stati donati oltre 160.000 kg di abiti usati, e evitando quindi l'emissione di quasi 600 tonnellate di nitride carbonica e 600 tonnellate di acqua. Mm? Okay. Grazie ragazzi per il eh, discorso molto illuminante e ringrazio soprattutto la dottoressa Vianello, ringrazio Elena Viganò. E, m, dati questi appunto queste informazioni eh, dovrebbero farci capire quanto questo tema sia importante per noi stessi, per la salute, per l'ambiente, perché alla fine le cose sono collegate. E di conseguenza. Speriamo che nel nostro piccolo questo evento abbia un po' influenzato, seppur nel, leggermente, la, diciamo, il nostro stile di vita. Ma visto che è un intervento fatto dagli studenti, anche per gli studenti e non, do anche la parola per i saluti finali al presidente del Consiglio dei Studenti, Giovanni Alvarez. Grazie. Se poi da casa mi vedono rimarrei in piedi perché ho difficoltà. E innanzitutto, come ha ricordato nell'intervento inaugurale la professoressa Viganò, è cosa buona e giusta, è sempre ben accetta che quello che è inizialmente ehm, un valore, un concetto più alto venga sempre trasposto in termini pratici, come è stato questo, questo SWAP Day. Quindi ringrazio tutte e tutti e eh, quelli che si sono occupati dell'organizzazione perché si sta eh, vedendo che è un evento molto ben riuscito io mi voglio concentrare in questo mio intervento di chiusura su una parola che oggi è stata ridondante fast eh, Alex Langer diceva grande ambientalista che l'ambientalismo avrà il suo compimento solo quando diventerà una moda solo quando diventerà di moda e in effetti oggi l'ambientalismo nelle nostre generazioni molto più sensibili è diventato una moda ma interroghiamoci quindi voglio fare un po' il controcanto oggi su quanto le nostre generazioni, nonostante abbiano sviluppato una sensibilità in questo senso, siano oggi ecosostenibili. Io prima avevo detto fast, non a caso, perché noi siamo una società del fast, la società che si deve connettere rapidamente, la società che deve avere sempre l'ultimo modello di iPhone, la società che, come si vede nell'abbigliamento, deve cambiarsi minimo, deve sostituire abiti minimo 3-4 volte al mese per stare al passo con la moda. E questo da che cosa deriva? Non deriva dal fatto che noi, in quanto nuove generazioni, abbiamo una mentalità distorta o differente da quelle precedenti. Deriva semplicemente dal fatto che veniamo bombardati quotidianamente sui social media, sui più grandi, maggiori apparati comunicativi, di un messaggio che è una distorsione, che è legato ad una società... Che accelera, accelera, accelera e noi ci ritroviamo a rincorrere quel tipo di modello di società non rendendoci conto del danno che in questo caso facciamo all'ambiente. Quindi il mio oggi vuole essere eh, sì un controcanto ma anche un appello a riscoprire più in generale... Un modello di vita che sia uno più salubre, due più semplice, perché così facciamo del bene prima di tutto a noi stessi, che smettiamo di rincorrere un modello di società che è disumano e non ci appartiene, e da un altro lato, con uno stile di vita più salubre, più semplice, facciamo un grande piacere all'ambiente. Quindi che benvengano questo tipo di iniziative, un ringraziamento alla Provettrice della Sostenibilità Viganò che è sempre presente in prima linea, nel darci supporto per questo tipo di eventi e di nuovo un ringraziamento alla squadra che si è occupata dello sviluppo della giornata. Grazie mille.